Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13.30. Oggi è il 17 giugno, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale sui principali quotidiani nazionali. Partiamo subito dal super bonus per i lavori trainati anche a chi non paga le spese dei trainanti e poi il bonus 200 euro disoccupati con quali requisiti si ottiene il pagamento automatico dall'IMS e ancora il bonus sport 2022 pronte le regole per il credito d'imposta attività fisica adattata e il bonus gas imprese 2022 con il riepilogo delle agevolazioni nella circolare delle entrate e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che invece riguarda il contratto a canone concordato con il DL semplificazioni l'attestazione valida più volte e infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dal Superbonus per i lavori trainati anche a chi non paga le spese dei trainanti L'articolo è di Anna Maria D'Andrea e fa il punto sul via libera al Superbonus per i lavori trainati anche a chi non paga le spese relative ai lavori trainanti non è necessario che i soggetti che sostengono i costi siano gli stessi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate arrivano nel corso di telefisco del 15 giugno 2022 e il super bonus spetta per i lavori trainati anche a chi non paga le spese degli interventi trainanti. Non è quindi necessario che per beneficiare dell'agevolazione vi sia corrispondenza tra chi ha sostenuto i costi per le due diverse tipologie di intervento ma l'unica regola da seguire è il sostenimento delle spese per le quali si intende fruire dell'agevolazione e all'agenzia delle entrate a fornire nuovi chiarimenti nell'ambito del super bonus nel corso dello speciale telefisco il convegno organizzato dal sole 24 ore tenutosi il 15 giugno 2022 i dettagli sono all'interno dell'articolo passiamo al bonus 200 euro disoccupati con quali requisiti si ottiene il pagamento automatico dall'IMS. fa il punto rosi delia sul bonus 200 euro disoccupati anche questa categoria di beneficiari deve rispettare specifici requisiti per ottenere il pagamento automatico dall'inps in attesa di ricevere istruzioni di dettaglio un'analisi delle condizioni previste dal dl aiuti per ottenere l'indennità una tantum si trova appunto all'interno dell'articolo Continuiamo con il bonus sport 2022, pronte le regole per il credito d'imposta attività fisica adattata. L'articolo è di Anna Maria D'Andrea e fa il punto sul bonus sport 2022. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno il decreto MEF relativo al credito d'imposta per l'attività fisica adattata sarà riconosciuto per le spese sostenute nell'anno in corso e le regole per fare domanda saranno pubblicate entro 90 giorni dall'agenzia delle entrate agenzia delle entrate che fornisce anche chiarimenti sui bonus gas imprese 2022 e riepiloga le agevolazioni all'interno della circolare 20 del 16 giugno scorso sul bonus gas imprese 2022 la riduzione dell'iva, i crediti d'imposta per imprese a forte consumo di gas e non gasivore e le modalità per la cessione dell'agevolazione sono alcuni dei punti che eh, sono trattati all'interno del documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda i contratti a canone concordato con il DL semplificazione. L'attestazione è valida più volte. L'articolo è di Francesco Rodorigo e fa il punto su quanto previsto dal decreto semplificazioni che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022 e stabilisce una norma relativa agli affitti con contratto a canone concordato. L'attestazione necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali sarà valida per tutti gli atti stipulati successivamente al suo rilascio fino a quando le caratteristiche dell'immobile restano invariate oppure cambia l'accordo territoriale del comune di riferimento. I dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo. Diamo un'occhiata infine alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sull'energia. Gas tagli almeno 35% verso l'Italia. Mosca minaccia lo stop totale a Nord Stream 1 nell'articolo di Valentina Iorio. E poi gas gratis perché le famiglie lucane non pagheranno l'energia e ancora i numeri del giorno più 6,8% riguarda l'inflazione che è al 6,8% ai massimi dal 1990 con prezzi record per olio di semi e biglietti aerei e ancora il 4% il BTP rende oltre il 4% come guadagnare con il balzo degli interessi ma con attenzione ai rischi e il super bonus fondi finiti chi potrà davvero finire i lavori ma nuovi cantieri a rischio e ancora il bonus 200 euro automatico solo per i dipendenti pubblici e privati servirà invece un modulo l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi riguarda appunto l'inflazione con i prezzi record per olio di semi biglietti aerei la classifica dei rincari l'articolo di Alessia ha consonato e fa il punto sui rincari che sono arrivati nel mese di maggio con alcune voci che segnano incrementi annuali tra il più 70 per cento e il più 100 per cento